Partiamo col dire che sono trentino e già questa cosa può spaventare se dico che parlo di granite siciliane, no? Un'altra cosa che può spaventare è la mia faccia, ma è mattina e forse è per questo che sono concerto in questo modo. In ogni caso io vi posso assicurare che ho trovato, grazie ad alcune persone, all'aiuto di alcune persone, le ricette giuste per ottenere delle granite siciliane Perfette, cremose, morbide vellutate proprio come vuole la tradizione. Scusatemi, poi se non mi sono fatto vedere in questa parte centrale di agosto, ma purtroppo mi hanno fatto un intervento ai denti. No? E infatti, io questi due denti che dalla nascita e due incisivi laterali. Una mascherina per nascondere questo problema. Adesso ho fatto l'intervento proprio con le viti per fissare le capsule e le capsule verranno messe su tra cinque mesi e quindi ecco, avevo un male cane, non mi sono fatto vedere per questo. Quindi, grazie alle Instagram Stories, ho ho uh, chiesto ai siciliani, agli esperti in materia di granita, se potevano darmi alcuni consigli a riguardo, perché così tutti noi riusciamo ad ottenere delle granite migliori, perché questi consigli adesso li condivido qua. Le tre granite più classiche della Sicilia, a parer mio e a parer di molti, caffè con la panna, mandorla e quella di limone. Non sto qua a cucinare oggi, ma perché ho la tavola in garage e poi è un casino, insomma, portarla su proprio. Quindi andiamo in cucina, ma poi quando sarà ora di gustarle, veniamo qua. All'aperto, eh? proprio ce le gustiamo così, nel verde. Granita e caffè, la prima che facciamo eh, si usa a gustarla soprattutto nel messinese. E siccome il profumo, il gusto è bello intenso, eh, viene smorzato questa, questa intensità con della panna montata. Partiamo dall'acqua. Aggiungiamo lo zucchero, poi qua come potete vedere ho una bacca di vaniglia svuotata. Eh, I semi li avrò usati per una crema pasticcera, non mi ricordo cosa, ma... Queste bacche qua poi non buttatele perché possono aromatizzare i dolci. Quindi ad esempio in questo caso eh, andrà messa in infusione con lo zucchero e eh, rilascerà i profumi. Un pizzico di sale per esaltare il sapore. Una volta che comincia a bollire calcoliamo 8 minuti, poi spegniamo. Ho spento la fiamma, vedete che si è formato un bello sciroppo. Il caffè che ho preparato con la mocha mescolata. E adesso facciamo raffreddare completamente immergendo la pentola in un lavandino con dell'acqua fredda, così almeno il raffreddamento sarà più veloce. Si è raffreddata, quindi la versiamo in un contenitore, meglio se di vetro. Togliamo adesso ormai è andato giù il baccello di vaniglia. In freezer e almeno tre volte, no anzi due volte ma sarebbe meglio tre, eh, rompiamo i cristalli di ghiaccio che si formeranno con un mixer, con un frullatore ad immersione oppure con un mixer normale per avere una garanzia sulla riuscita di questa granita che come abbiamo detto deve essere vellutata e morbida. Potreste usare anche la gelatiera se avete la gelatiera quando la farete Adesso prepariamo la granita alla mandorla, credo che sia in assoluto la mia preferita perché poi la mandorla ha all'interno delle parti grasse buone, di grasso buono, vegetale. E regaleranno ancora più cremosità. Ovviamente per ottenere una granita alla mandorla spaziale dovete usare delle mandorle buone. Allora prima cosa usate delle mandorle con questa polverina sopra che regalerà aroma alla granita. Perché se la polverina non c'è vuol dire che sono state trattate e sciacquate e parte del gusto è andato via. Utilizzatele con la buccia. Utilizzate delle mandorle possibilmente siciliane o comunque italiane. Ecco non estere perché le nostre mandorle sono più buone. Versiamole in un pentolino. Un litro di acqua e portiamo a sfiorare il bollore. Una volta sfiorato il bollore spegniamo. In questo modo ammorbidiremo leggermente le mandorle nel frattempo spengo. Sarà più facile frullarle e ottenere il latte. Versiamo il contenuto della pentola in un frullatore. Per questo step potreste anche utilizzare il mixer ad immersione però bisogna fare più passaggi. Eh? Perché altrimenti magari fa più fatica e si intoppa. E ovviamente frulliamo per qualche secondo è molto grossolano però c'è un profumo di mandorla strepitoso adesso la lasciamo cioè lasciamo i pezzettini di mandorla in infusione con l'acqua fino al completo raffreddamento e poi mixiamo col frullatore ad immersione per ottenere per proprio estrarre ancora di più i profumi, i principi di mm, non so come posso chiamarli comunque tu, tutte le cose buone che può rilasciare la mandorla nell'acqua adesso frulliamo con il mixer ad immersione si è raffreddato il composto con la pasta. Un canovaccio pulito che utilizzate magari spesso e volentieri per queste preparazioni di filtraggio in modo tale che non sia stato lavato con dei detersivi troppo aggressivi. Metà del contenuto della ciotola. Quindi prendiamo quel canovaccio così, lo chiudiamo bene e cominciamo a schiacciare piano piano. Vedrete che, vedete, che esce il liquido. Questo qua è il latte di mandorla. Ha un colore un po' più intenso, non bianco, perché abbiamo usato la buccia. La polpa esaurita e la mettiamo in una ciotola nel frattempo, stessa cosa. Ecco, vediamo magari una leggera sciacquata con poca acqua. Cosa possiamo fare quindi con l'eucara, quindi questa farina di mandorla esaurita? Possiamo aggiungere dell'acqua, frullare nuovamente e ottenere ancora un po' di latte di mandorla, ovviamente più leggero rispetto a quello che abbiamo ottenuto per la granita, e successivamente con questa farina, no, ancora più esaurita, ovviamente proprio schizzata male, possiamo ehm, ottenere della farina di mandorle. Basterà distribuirla su una placca, farla essiccare un po', e poi usarla proprio come se fosse della farina di mandorle. Abbiamo quasi finito. Versiamo il latte in una pentola. Aggiungiamo lo zucchero, un pizzico di sale. E poi, ingrediente assolutamente facoltativo, ma lo uso per dare ancora più personalità no, alla granita, aggiungo un goccino, ma proprio tipo un cucchiaino raso, di essenza di mandorla amara. Adesso la cuociamo e quando comincerà a bollire calcoliamo 5 minuti e poi si spegne. E adesso la immergiamo. Nel lavandino con l'acqua fredda Per farla raffreddare più velocemente Perché noi siamo furbi E è, cioè, è denso quasi E non abbiamo mica messo amidi né niente eh. Ogni tanto diamo la mixata Per rompere i cristalli di ghiaccio Quelle tre volte sono necessarie Siamo arrivati all'ultima granita signore e signori Il limone una granita freschissima Che si usa a gustare soprattutto al mattino O come fine pasto Abbiamo una leggera nota aromatica perché abbiamo poca scorza di limone ma non dobbiamo eccedere perché altrimenti poi risulta troppo aromatica. Abbiamo del succo di limone appena spremuto freschissimo di limoni anche qua siciliani nel mio caso ma che siano comunque italiani e soprattutto non trattati. Eh, pochi ingredienti come nelle altre granite ma devono essere buoni. Guardate un po' che novità acqua, un'altra novità zucchero aggiungiamo la scorza di un limone non trattato ovviamente e il pizzico di sale adesso sta cominciando a bollire calcoliamo 8 minuti e poi tac si spegne immergiamo la pentola in un lavandino con dell'acqua fredda composto raffreddato completamente importante eh? rimuoviamo le scorze di limone versiamo la granita in un contenitore, che deve ancora essere granita ma vabbè. E anche qua o gelatiera oppure poniamo in freezer e ogni tanto diamo la frullata. Il congelatore, ci vediamo dopo. Ecco vedi che si è formato un primo strato di ghiaccio, adesso la togliamo e la frulliamo. Si è montata! Queste altre due sono abbastanza morbide ma poi ovviamente faremo lo stesso procedimento che abbiamo usato per questa. Ciao! Volta o due possiamo anche usare la forchetta non c'è problema però comunque diamo la precedenza al mixer allora le granite sono quasi pronte io mi preparerei la panna a sto punto perché così mi porto avanti no mi organizzo vai così ecco vedete montata ma non troppo soda eh. allora impietiamole qua direttamente all'aperto che così ho il set fotografico pronto così quella al caffè, io metterei poca panna sul fondo del bicchiere. Ho dei bicchieri diversi, ma perché purtroppo, cosa è successo? Che me ne si è rotto uno, ne avevo tre di questi. Quindi quella al limone la metto in un bicchiere diverso, mi devo adattare così. Nel frattempo il sottofondo delle capre è sempre immancabile. Ok, così. E poi ci mettiamo un chicco di caffè per decorazione e adesso procediamo con quella alla mandorla che vi devo dire la verità secondo me dovrebbe rassodarsi ancora un po' però a mio parere magari per molti è già sufficiente così comunque anche questa bella cremosa mi metto qua davanti al faro perché come al solito è arrivata notte causa foto, quindi io vi saluto. Il video è finito, io spero come al solito che vi sia piaciuto che vi siano piaciute le ricette. Siciliani, spero di essere stato un bravo allievo. Adesso le rimetterò un attimo in freezer perché cominciano un pochino a squagliarsi altrimenti eh, provatele a fare. Se le provate a fare, taggatemi su Instagram o su Facebook, a me fa un sacco piacere. Ci vediamo lì direttamente, anche per le stories e tutte le altre cose. E vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non è l'avete ancora fatto e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti e invece qua sotto c'è il collegamento con il blog per le ricette scritte grazie ancora noi ci vediamo molto presto qua sul canale perché adesso torno in modo regolare eh. adios grazie come al solito adesso bisogna che mi organizzi a portarle giù ma prima me ne mangio una